Buongiorno a tutti, mi chiamo uh, Stefano, vengo da Torino, ho 21 anni. Uh, mi sono avvicinato al mondo del cioccolato perché uh, il mio primo passo diciamo, per entrare in uh, questo tema è stata la pasticceria. Ho pensato di fare questo corso. Um, anche perché veniva spiegato il, tutto il processo del Bean to Bar, ovvero dalla fava fino alla, alla tavoletta, quindi al prodotto finito. Ho fatto anche altri corsi inerenti al cioccolato, ma nessun corso diciamo, è sceso così a fondo. Ho deciso di fare appunto questo corso proprio perché entrava nello specifico del cioccolato nelle minime cose a partire dal temperaggio fino ad arrivare a passare poi dal, dal colore quindi all'utilizzo dell'aerografo dei vari tipi di cioccolati mi aspettavo più che altro di fare più teoria rispetto alla pratica appunto però diciamo che L'Accademia è riuscita ad unire sia il discorso um, della teoria legata alla pratica, nel senso quando si fa pratica uh, c'è comunque l'insegnante che uh, ti sta vicino e ti spiega determinate cose. Venendo qui appunto, uh, ho utilizzato varie tecniche, oltre al temperaggio a mano anche quello con la macchina. appunto. Uh, quello a microonde quello con mi, col micro anche. la domanda diciamo, che avevo per questo corso era l'utilizzo dei coloranti nel cioccolato era quello che mi interessava di più questo corso ha, rispo ha risposto alla mia domanda eh, sui coloranti quindi c'è stato molto l'utilizzo dei coloranti eccetera. una lezione molto interessante una delle migliori oserei dire uh, è stata quella appunto uh, della, della PS o comunque sculture in, in cioccolato uh, dove si sono utilizzate dove abbiamo utilizzato più che altro varie tecniche uh, dal legno al colore con l'aerografo uh, anche a mano delle volte l'utilizzo del cornetto è stata una lezione davvero interessante è stato corretto mettere questa lezione alla fine perché uh, durante uh, tutti gli altri giorni uh, abbiamo imparato appunto l'utilizzo del colore piuttosto che del cornetto e quindi alla fine nella PS si racchiude Uh, tutto il periodo del mini master praticamente. Un'altra lezione molto importante e interessante direi è stata quella delle uova uh, ne ho fatte davvero tantissime e uh, con l'utilizzo di tanti colori. Chi non è del mestiere quando vede un uovo di pasqua uh, pensa che è fatto soltanto da un macchinario ovviamente quelli uh, presi dal supermercato ovvio sono fatti da un macchinario però quelli che magari vanno a comprare l'uovo All'interno di una pasticceria anche lì pensano che siano fatti tutti con un macchinario, in realtà no, c'è un lavoro quasi enorme dietro. Un'altra lezione molto interessante è stata quella sul, sulle ganache, quindi sul ripieno della pralina, sia sulle ganache che sui cremini, quindi come ottenere un cremino morbido piuttosto che uno con un po' più di consistenza, un cremino più... Eh, saporito con un'intensità uh, diciamo più forte oppure um, come far uscire uh, luci da una ganache quella lezione è stata particolarmente importante soprattutto perché uh, prima della lezione ovviamente c'è stato un momento di uh, teoria dove uh, gli insegnanti dell'accademia ci uh, spiegavano come bilanciare una ganache piuttosto che un cremino quindi come creare una ricetta uh, da zero praticamente una riflessione eh, che diciamo, ho fatto a fine corso eh, è stata che all'inizio quando sono entrato qui all'Accademia sapevo fare pochissime cose col cioccolato, ovviamente cose fatte a casa, nel senso quindi con l'utilizzo del colore, eccetera. E ovviamente a casa queste cose non riuscivano, come ad esempio le praline con schizzate magari di giallo, queste cose qui. Eh, invece alla fine di questo corso io ho imparato a fare praticamente tutto, cioè oltre le basi, ho imparato a fare moltissime altre cose basta che mi giro di fianco appunto e vedo la creazione che ho fatto in questi giorni con una mia compagnia di classe uh, ed era una cosa che praticamente non, uh, non avrei saputo fare se non fossi venuto qui uh, appunto all'accademia perché questa uh, struttura è realizzata interamente uh, senza l'utilizzo degli stampi quindi è stato fatto prima un disegno a mano poi uh, un disegno fatto sulla carta da forno cercando di rispettare tutte le misure diciamo originali Uh, e quindi è stata realizzata completamente a mano, lucidata a mano, colorata a mano, tutto fatto a mano io potessi fare il cioccolato uh, continuamente tutto, tutto il giorno se, se mi è possibile appunto uh, spero appunto in un'offerta di lavoro di questo genere perché penso di riuscire a gestire appunto un... Uh, una piccola produzione in una cioccolateria. Sono rimasto molto soddisfatto eh, della preparazione appunto dei eh, vari docenti dell'accademia, ehm, quindi della preparazione di, di Arianna, di Vincenzo, eh, di Angela che è la direttrice. Sono molto preparati e molto disponibili eh, nel spiegarti le varie cose, quindi anche se ci sono delle problematiche eh, loro, ti, loro ti, ti aiutano molto, sono, cioè, sono molto contenti di appunto avvicinarsi a te e spiegarti eh, il perché quella cosa è venuta male appunto. Spenderei Due parole sugli insegnanti dell'Accademia partendo da Arianna Barbini, eh, che è diciamo l'insegnante che ci è stata più vicina all'interno uh, del corso, che ci ha spiegato più cose. Um, Arianna, appunto, la, la vedrei bene uh, nelle lezioni uh, molto teoriche perché è brava a spiegare. Come ho detto prima, um, è importante, ehm, si unisce la pratica alla teoria, invece con Arianna, anche se si fa esclusivamente teoria, eh, lei comunque con la sua parlantina riesce a catturare la tua, tua attenzione e riesce a farti capire um, per esempio quando parla di, di uno sbaglio, per esempio il cioccolato che non viene temperato bene, lei comunque riesce a farti capire uh, il prodotto finito, tu nella tua testa riesci a immaginarti il prodotto finito magari uh, con quell'errore. Vincenzo Iarriccio l'ho conosciuto uh, tramite i social uh, e quindi sono entrato anche a conoscenza appunto dell'Accademia uh, Vincenzo uh, è stato con noi, ha fatto con noi qualche lezione e eh, anche lui ha un modo di spiegare totalmente eh, diverso dagli altri insegnanti quindi quello che ti offre l'Accademia oltre appunto a tutto il tema che c'è del cioccolato eh, ti offre anche la possibilità di lavorare con diversi assistenti eh, e quindi tu riesci, passatemi il termine, a rubare le varie tecniche uh, del, degli insegnanti differenti appunto. Vincenzo ho notato che è un, uh, un insegnante um, molto preciso molto ordinato e molto pulito nei lavori che fa uh, infatti ho notato che se una cosa non usciva bene anche se magari tu um, dicevi no no ma va bene lui uh, te la faceva buttare e te la faceva rifare finché appunto non ti usciva nel modo corretto. Angela De Luca, la direttrice dell'accademia, ho fatto anche con lei qualche lezione e sono state molto interessanti abbiamo fatto per esempio la lezione sull'essiccazione, quindi l'utilizzo dell'essiccatore uh, abbiamo essiccato uh, frutta, uh, spezie varie come per esempio il rosmarino, queste cose qui da poi inserire all'interno delle ganache, uh, delle, delle praline lei è riuscita a fondere bene la teoria uh, con la pratica Uh, e quindi uh, non ti faceva annoiare durante la lezione praticamente saluto tutti gli insegnanti dell'accademia e non meno importanti anche gli assistenti che danno una grande mano appunto qui all'interno de della scuola anche loro molto, uh, molto felici di aiutarti nel caso non, non riesci a capire qualcosa uh, quindi sono sempre um, accanto a te ringrazio tutti, arrivederci